Come cambiare il mondo condividendo. Oggi non mi posso avventurare proprio fuori... Diciamo, nei praticelli. Perché gli ha dato giù bella pesante. Eh? gli ha scrosciato parecchio... Per un bel po'. I prati sono tutti proprio... Che stanno facendo le feste. Come avessero fatto 13. Sono tutti là. Se tu vai a vedere le spigliette proprio... Le foglioline del de prato, stanno tutte e fanno. Si fanno le dolci, i bagni proprio. Questo è per terza sera, è la pioggia, è tutto. Non tanta, non di quelli giorni di pioggia. Un po' di pioggia, poi dopo. Bella temperatura, uccellini, uccellini. Il sole spunta. Ecco così è. Ma dai ragazzi di che ti volevo parlare oggi, io volevo dirti Robin che ho visto che... Dov'è? Dove è stato? Ho saputo da fonti così diciamo un po' dentro, addentro ai tuoi affari, che tu ti ha fatto un capitolo dentro il tuo libro che sta per pubblicare che si chiama Cambiare il mondo condividendo. Ma di che diamine sta dicendo? Ma che, che, come si fa a cambiare il mondo condividendo? Cosa intende specificamente? Se può cambiare il mondo condividendo si intende che se tu non vai là fuori a non darmi de corazze, dei spade, dei fonderie, dei de martelli, dei scudi, di de scu le cose per scolpire e lo va a cambiare il mondo la realtà qua fuori istantaneamente così come sarebbe la cosa migliore che si potesse fare se tu non sei di questa categoria il mondo lo può cambiare comunque può contribuire a cambiarlo comunque se dai le ali se metti le ali se fa volare le idee le scoperte i prodotti i servizi e i nuovi punti di vista di qualcun altro che vuole cambiare le cose, non c'è bisogno che va tu personalmente a cambiarle. Tu puoi far benissimo da ripetitore Da fionda che rilancia La cosa Trovi un'idea interessante Trovi un concetto bello Trovi anche uno Alla bancarella del mercato E vende le fragole e vuoi Questa persona dovrebbe stare al parlamento Che fa? Compri le fragole Le porti in giro con te in bella vista Se qualcuno ti ferma E dice ma dai che c'hai? Delle fragole? E gli fa e sto qui che le distribuisco gratis E le condividi Le condividi proprio di brutto A cosa pensi che succeda Allora se queste fragole piacciono quello ti domanderà, ma dove ha preso queste belle fragole? E tu gli dirai, guarda l'ho presa quella bancherella là E l'ho presa quella bancherella là E l'ho presa quella bancherella là E a forza di dirlo, questa bancherella farà così tanti soldi Che questa qua si potrà comprare tutte le aziende che gli servono Per potersi far mettere al Parlamento E tu avrai raggiunto il cambiamento che desideri, no? Hai capito? Quindi, nel condividere le idee, i progetti le iniziative di quelli che, che il mondo lo vogliono cambiare Lo stanno già cambiando Tu gli puoi dare le ali Quindi se non sei in grado di andare tu là fuori adesso A cambiare le cose che vorresti Dai perlomeno il turbo Metti perlomeno il turbo A quelli che già lo stanno facendo Vai, dai yeah.